oggi è il 17 novembre andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal bonus 150 euro domanda online all'inps entro la scadenza del 31 gennaio 2023 si passa poi all'accessione del credito e sconto in fattura con la fruizione in 10 anni anche per il super bonus e poi bonus donne 2023 a quali settori e professionisti si applica l'esonero contributivo l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale o meglio l'ultimo aggiornamento è quello sul decreto aiuti ter convertito in legge con le principali novità inserite nel testo una tra queste è quella relativa al mutuo Giovani Under 36 con garanzia Consap e nuove regole per le domande dal 1 dicembre al 31 dicembre 2022. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina curata dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus 150 euro domanda online all'Inps entro la scadenza del 31 gennaio 2023. L'articolo è di Rosi Delia sul bonus 150 euro. Arrivano dall'Inps le istruzioni per coloro che devono presentare la domanda. Chi non riceve automaticamente il pagamento ha tempo fino alla scadenza del 31 gennaio 2023 per procedere. Le istruzioni su come richiederlo sono nella circolare numero 127 del 16 novembre 2022 che fa anche una panoramica su requisiti e beneficiari. Vediamo che per quanto riguarda il bonus 150 euro è arrivato dall'IMSI il via libera sulle domande online. I beneficiari e le beneficiarie che non ricevono automaticamente il pagamento possono richiedere l'erogazione delle somme entro la scadenza del 31 gennaio 2023 con la circolare 127 dello scorso 16 novembre l'Istituto ha fornito una panoramica sui requisiti da rispettare per ricevere l'indennità contro il caro prezzi prevista dal decreto aiuti quater e ha indicato le istruzioni e i chiarimenti che riguardano la platea di cittadini e eh, cittadine diversi dai lavoratori dipendenti che direttamente o su richiesta ricevono il beneficio dell'IMS, come previsto dall'articolo 19 del DL 144 del 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con la cessione del credito e sconto in fattura a in 10 anni anche per il super bonus. Per quanto riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura Superbonus super bonus fruibile con tempi più lunghi, fino a 10 anni per le operazioni che sono state perfezionate entro lo scorso 10 novembre. La novità è nella bozza aggiornata del testo del decreto aiuti quater che è atteso in gazzetta ufficiale tra le giornate di oggi e la giornata di eh, domani. L'intervento ha lo scopo di aumentare la capienza fiscale di banche intermediari, imprese e eh, contribuenti. Si allineerebbero così quindi i tempi previsti per il super bonus a quelli che sono già previsti per altri bonus edilizi, quali il bonus facciate e il bonus ristrutturazione per attendere appunto la conferma si dovrà attendere il testo del decreto aiuti quater che sarà pubblicato in gazzetta ufficiale proseguiamo con il bonus donne 2023 a quali settori e professionisti si applica l'esonero contributivo l'articolo di francesco rodrigo il ministero del lavoro nel decreto numero 327 del 16 novembre 2022 individua per il prossimo anno i settori e le professioni in cui sarà possibile applicare il bonus donne 2023 si tratta dell'esonero contributivo previsto per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate che operano in settori con elevato gender gap, in particolare costruzioni e eh, trasporti. I dettagli sono all'interno dell'articolo. L'ultima novità riguarda il decreto aiuti ter convertito in legge con le principali novità inserite nel testo, cioè il via libera del Senato che è arrivato il 16 novembre. E le principali novità inserite durante l'iter parlamentare riguardano i mutui per l'acquisto della prima casa, il bonus 150 euro per dipendenti pubblici e la sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo. Su uno di questi temi i mutui giovani under 36 si concentra l'ultimo articolo della carrellata di oggi relativa ai contenuti di informazione fiscale. Garanzia Consap con nuove regole per le domande dal 1 al 31 dicembre 2022. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea. Domande di accesso alla garanzia CONSAP dell'80% dal 1 al 31 dicembre 2022. La conferma è nella legge di conversione del decreto Aiuti TER che adegua la norma sull'applicazione dei tassi di interesse calmierati. Si sblocca così di nuovo l'agevolazione per l'ultimo mese dell'anno. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. E poi passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che si concentra sulle novità relative all'economia a partire dalla pagina curata dal Corriere.it che apre sulla busta paga e stipendio come cambia flat tax, bonus 3.000 euro e cuneo fiscale e poi per quanto riguarda fringe benefit e bonus 3000 euro dalle bollette alla benzina come funzionano e i numeri del giorno 100 riguarda i dipendenti comunali 100 euro in più con gli arretrati stipendio triplo a dicembre e 7,28 riguarda invece BTP Italia boom di ordini a 7,28 miliardi perché la cedola può arrivare al 10% e ancora articoli su pensioni arriva a quota 103 come si lascia al lavoro oggi le nuove regole per il 2023, e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi in tema di pace fiscale, rientro dei capitali, l'idea del nuovo condono, cos'è la voluntary disclosure, l'articolo è di Andrea Ducci e Federico Fubini,